buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un lavoro con un pirografo è un pirografo base, di qualità fornito con nove punte differenti punte per fare delle decorazioni, per scrivere, per incidere, per fare lavori di precisione per lavorare su materiali come legno, sughero e anche cuoio Ecco, qui abbiamo realizzato prima un disegno sotto con una matita e adesso stiamo ripassando, stiamo disegnando con il pirografo. Utilizziamo una tavoletta di compensato. Grazie per la visione e vi aspettiamo in occasione di un altro nostro video. Iscrivetevi al nostro canale se vi fa piacere. Buona giornata.